Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Matti e questo è un glitch dei soldi da fare da soli e l'unica cosa di cui avete bisogno è un centro operativo mobile con l'auto che volete duplicare dentro e nella base operativa dovete avere la BMX allora partiamo dal bunker ragazzi, ovviamente dovete avere bunker e base operativa, chiaro e quindi prendiamo l'auto, la mettiamo fuori nel bunker ragazzi, penso che molti di voi lo sapranno già questo glitch lo conoscono però ve l'ho voluto riportare giusto per aggiornarvi che funziona quindi lasciate l'auto qui uscite dal bunker e vi dirigete alla vostra base operativa dove avete le l'EPMX ragazzi quindi ovviamente io qui sono diventato CEO per chiamare l'elicottero voi fate voi insomma eh, ovviamente non chiamate un altro veicolo perché sennò quello che sta dentro al bunker vi scompare quindi andiamo nella base operativa una volta nella base operativa entriamo dentro ovviamente ragazzi io qui vi faccio vedere anche la data e l'ora in cui sto girando il video anche perché ehm, nel video precedente avevo detto che ehm, il glitch funzionava perché sennò altrimenti non avrei portato quello della BNX quindi vedete data e ora e eh, continuiamo a fare il resto del glitch ragazzi come sapete non amo molto tagliare i miei video quindi questo è un pochino in velocità ragazzi tenetevela così com'è la velocità allora io qui prendo la BMX ragazzi, premo X per pedalare, non premete acceleratore nel mio primo tentativo mi sono impugnato addosso a una parete eh, perché è andato troppo veloce quindi ho dovuto ripetere il tentativo ho tentato di sbloccarmi addosso a questa parete ma non ci sono riuscito manco a cannonate quindi dovrò riprendere la bms comunque come ho già detto ve lo lascio integrale il video così ve lo vedete tutto quanto paro paro intanto vi ricordo ragazzi che ehm, ho lanciato un contest per i 10k quindi per chi vuole partecipare eh, si iscriva al canale ovviamente ve dovete al canale e troverete comunque il eh, link del video in descrizione aiutatemi ad arrivare a 10k ragazzi e almeno vediamo un po chi è che vince sto benedetto a caso. tutti i dettagli in descrizione quindi ragazzi torniamo qui facciamo comparire freccia destra e premiamo freccia destra freccia e acceleratore automaticamente ci butterà fuori a me spesso e volentieri ragazzi mi fa dei bug strani infatti in questo video mi ha spawnato nella base nel deserto, però se lo fa anche a voi nessun problema ragazzi perché il glitch funziona benissimo dove ve spawna ve spawna ve spawna pure in culo al mondo, però funziona in un altro tentativo mi, spawn, mi ha spawnato nel, nella base operativa alla tiga quindi immaginate voi e vi richiamate semplicemente l'elicottero, il buzzard con il sicuro serve e vi dirigete nuovamente verso il vostro dove avete lasciato l'auto fuori Una volta che sarete arrivati al vostro bunker, l'unica cosa che dovete fare è entrare, prendere l'auto che è nel vostro bunker, se non vi compare l'auto è perché avete sbagliato qualcosa ragazzi, ve lo dico innanzitutto. quindi prendete l'auto che avete nel vostro bunker e eh, ci salite sopra e non appena salite sopra l'auto vedete che l'auto cambia targa e prenderà la targa della BMX. Con cui la state duplicando voi dite giustamente, ma la BMX non attacca, sì, ma l'auto che avete usato per mettere la BMX nella base operativa sì e quindi a questo punto entrate nel com, uscite dal com e l'auto sarà vostra e Entrate ed uscite un paio di volte ragazzi, perché non so per quale motivo ultimamente non sta salvando le modifiche, me l'ha fatto anche a me per ben due volte, non so per quale motivo, però due volte su 100 cioè, a me sembra una buona cosa se volete ripetere il glitch lasciate nuovamente l'auto dove l'avevate lasciata prima e andate nella base operativa e rifate tutto quanto da capo ovviamente io qui sto andando nella base operativa per farvi vedere l'originale di quest'auto o meglio l'originale quella che stavo usando prima che si trova nella base operativa e quindi il glitch è riuscito ragazzi, allora ripeto questo glitch funziona perfettamente quindi se non vi riesce è perché sbagliate qualcosa voi Io vi faccio vedere nuovamente data e ora in cui ho girato il glitch e vi renderete conto da soli insomma non ho nient'altro veramente nient'altro da aggiungere l'unico appello che vi posso fare ragazzi road to 10k aiutatemi ad arrivare a 10k per vincere un account con 800 milioni tutto acquistato avete di tutto insomma nella base operativa c'è di tutto eh, il link del video lo trovate in descrizione mi raccomando seguite tutti quanti i requisiti per partecipare al, al contest dovete avere anche il canale pubblico in maniera che io possa controllare come ho già detto quando arriverò a 10.000 iscritti estrarrò il fortunato vincitore del contest ragazzi detto questo vi lascio un saluto al prossimo video ciao a tutti